Grazie a tutti e benvenuti a questo evento online organizzato dal Centro Studi Politica Internazionale, l'Osservatorio sulla Turchia, e, mh, proprio per parlare di Turchia tra nazionalismo, identità ideologie, e ideologie, nell'occasione della pubblicazione del libro del eh, professor Michelangelo Guida che è in inglese pubblicato eh, da Orion. Quindi prima cosa ringrazio il Centro Studi Politica Internazionale per aver organizzato eh, questo evento e che ci dà l'occasione anche... Eh, di eh, parlare di Turchia magari in maniera un po' diversa rispetto alle cronache che eh, leggiamo spesso ovviamente io eh, sono Tiziana Di Simone, sono una giornalista e eh, eh, magari sono abituata, guardando sui quotidiani a leggere di questi periodi, soprattutto la Turchia per eh, le cronache che riguardano i migranti molto spesso nel 2021 mi sembra che eh, la Turchia sia arrivata più che altro agli onori della cronaca, ci torna in mente la, la, la, il divano Gate, se così ci piace, quando eh, Erdogan ha ricevuto le alte cariche eh, dell'Unione Europea e la Ursula von der Leyen non ha trovato una sedia. Non voglio entrare nel merito, è solo per ricordare che sui giornali italiani, eh, almeno parlo dei giornali italiani ovviamente eh, leggiamo eh, di Turchia eh, soprattutto per questi in più ovviamente eh, sempre in quei giorni, quelle del eh, Divano Gate ad aprile la dichiarazione del nostro presidente e del consiglio che diceva che Erdogan è nella schiera dei cosiddetti dittatori utili, quelli di cui comunque dobbiamo eh, con i quali dobbiamo interfacciarci perché ricordiamo la Turchia non è che la possiamo dimenticare, è questo ponte tra Oriente e Occidente, è un paese della NATO, un paese che ha guardato per decenni all'ingresso dell'Unione Europea. E proprio quindi eh, da questa cronaca io invece vorrei fare dei passi indietro, grazie al libro del professor Guida, che ricostruisce appunto in qualche modo dal, dal tardo impero eh, ottomano fino ad oggi la politica, quindi guardando un po', eh, facendoci la storia, ma quello che io ho capito è che lei ha fatto un po' la sto, la, lo slalom tra storia, politica, cercando di superare le ideologie. Allora, professor Guida, ci faccia capire eh, dov'è che ci vuole portare con queste oltre 350 pagine, che è un po' un manuale, ma magari può anche essere utile, un manuale universitario, ma essere utile proprio per capire questa attualità che io ho super sintetizzato eh, grazie tizia eh, Vorrei anche eh, eh, un secondo eh, eh, ecco giusto per facilità per seguire molto facilmente le cose in cui parlerò eh, sì, effettivamente è un manuale abbastanza eh, gran, grosso, sostanzioso. Eh, però prima di, di parlare un po' di questa mia pubblicazione, vorrei subito ringraziare il CESPI per avermi dato la possibilità di discutere con voi eh, e, e tutti eh, i partecipanti di questo webinar di Turchia, appunto, del mio libro eh, Turkish Politics. Eh, un ringraziamento eh, particolare va a, a Valeria a Valeria Giannotta, che mi ha sempre aiutato e sostenuto e si è fatta anche promotrice di, questo, eh, di questa iniziativa. Eh, io, eh, quando ho iniziato a insegnare eh, ad Istanbul nel 2005, eh, mi sono subito accorto che mancava eh, un manuale eh, da poter consigliare ai miei studenti. Io da, da anni mi occupo appunto di, eh, poli di, di pensiero politico qui in, in Turchia Ora, eh, un manuale manca eh, in inglese, che è la lingua di insegnamento adottata dalle due università con le quali ho lavorato. Fino ad oggi è, è ma stranamente anche in, in turco. Quindi per aiutare i miei studenti ho iniziato a prendere appunti e distribuire questi appunti. Eh, e, eh, eh, e, e due anni fa però eh, ho capito che avrei dovuto ampliare eh, questi eh, eh, insomma che, do, che dovevo ampliare eh, questi appunti perché c'era assolutamente bisogno non solo di un manuale eh, di, eh, di storia politica ma anche un'introduzione agile per chi fosse interessato a orientarsi un po' nel garbuglio della politica contemporanea turca. Eh, Tiziano ricordava insomma un po' eh, diciamo, il sofagate o aspetti che eh, appaiono nella stampa eh, italiana però appunto la politica eh, per capire anche il sofagate diciamo, bisogna capire bene anche la, la, la politica eh, contemporanea eh, il mio ritardo però eh, appunto è iniziato nel 2005 però comunque eh, insomma c'è stato un ritardo eh, nel produrre questo lavoro e questo ritardo è dovuto ha due pensieri che mi hanno eh, tediato a lungo. Eh, il primo è che un, un non turco che scrive di politica eh, turca e eh, eh, in realtà eh, tutto nasce dalla scelta del mio presidente di allora di affidarmi la classe di storia politica turca, che è stata una scelta eh, coraggiosa che mi ha costretto ovviamente a lavorare ancora di più e cercare di documentarmi quanto più è possibile. E se all'inizio, nei primi anni, parlando di argomenti alle volte scomodi, eh, alcuni studenti mi dicevano: beh, Lei no, non può capire, no? perché lei è uno straniero. Poi sono state eh, alla fine, dopo molti anni, le, le parole del mio editore che mi ha detto: Se non lo pubblico a lei questo libro, non lo pubblicherà mai nessuno. E quindi ho ricevuto eh, un importante incoraggiamento. Poi c'è stata un'altra eh, scelta che è stata quella di stampare questo libro in inglese stamparlo qui in, eh, in Turchia, che non è stata una scelta facile, perché questa scelta ha avuto anche una conseguenza di un editore un po' più eh, limitato, mentre invece un editore eh, americano o britannico avrebbe aiutato eh, a creare un testo molto più sofisticato. Però questa mia scelta eh, era dovuta al fatto che i, i primi beneficiari eh, del libro sarebbero dovuti essere i miei studenti, e con la crisi della lira turca, magari forse dopo ne possiamo parlare, sarebbe stato impossibile acquistare un libro eh, dall'estero, giusto per fare un esempio con la realtà quotidiana, che insomma il mio libro oggi costa più o meno eh, 7 euro in Turchia, eh, che comunque è un bel gruzzolo per uno studente turco. Eh, insieme a questi due eh, imbarazzi durante la stesura del testo, ho avuto ho dovuto affrontare e superare delle problematiche eh, abbastanza importanti. La prima è che non esiste, eh, non esiste un manuale, ma non esiste neanche uno studio sistematico delle ideologie e dei movimenti, movimenti politici turchi, né in turco né in inglese. Ad esempio l'islamismo, che è la mia, il, il mio primo interesse eh, delle ideologie turche, è stato molto studiato negli anni 90 e con l'emergere della parte all'inizio del 2000 negli anni 2000. Eppure non esiste ancora uno studio sulle origini che ne spieghi le radici storiche, culturali e sociali. Allo stesso tempo no, manca uno studio sul conservatorismo che ne è un po' il precursore, ma che va distinto dall'islamismo. Ed eh, è il conservatorismo al centro della, eh, della politica turca. I maggiori partiti della storia democratica si rifanno proprio a questa corrente di pensiero e sono eh, organizzati in grosse coalizioni di centro-destra che includono anche diverse anime del nazionalismo e appunto eh, dell'islamismo turco. Dunque il Democrat Party degli, degli anni 50, la Dale Party degli anni 60 e 70, l'ANAP degli anni 80, ma anche la Party appunto dopo il 2002, si rifanno tutti a questa corrente di pensiero e ne riproducono anche tutte le sue contraddizioni, di cui magari potremmo parlare dopo. E a questa dottrina appunto dedico eh, quattro capitoli. Eh, la difficoltà dello studio delle idee politiche eh, deriva anche dalla polarizzazione del sistema politico turco. Questa polarizzazione si riflette sullo studio del pensiero e dei movimenti politici che sono eh, studiati spesso eh, o in forma di apologia o di denigrazione, senza il necessario distacco per una seria riflessione. Io ho cercato di mantenere le debite distanze eh, di sicurezza da tutte queste ideologie e movimenti politici, facendo per quanto è possibile un'analisi critica e obiettiva. Ora, per, giusto per darvi un esempio, spesso si parla di conservatorismo in Turchia, facendo un'equazione eh, di questo tipo. Edmund Burgstah, la rivoluzione e francese come i conservatori turchi stanno alla rivoluzione kemalista. Questa descrizione è fortemente ideologica e fuorviante. Infatti riprende l'immagine del riformismo eh, radicale di cui pure eh, si parla nel libro di una società divisa tra progressivi moderni e bigotti tradizionalisti. Questa visione dimentica infatti che i conservatori quelli europei ma soprattutto quelli extraeuropei e turchi in particolare non sono antimoderni eh, ma si collocano in parallelo eh, alla modernità. In Turchia i moderni conservatori sono stati quelli che più di altri, coscientemente o inconscientemente, hanno contribuito alla trasformazione, e alla modernizzazione della società turca. Inoltre, coloro che, che così semplicisticamente fanno questa equazione dimenticavano eh, che le idee politiche in Turchia e in Gran Bretagna sono emerse in contesti molto diversi. Eh, la Turchia è un paese non europeo, eh, che ha sofferto delle pressioni dell'imperialismo europeo il pensiero politico ne, ha, ne, è, ne è stato fortemente influenzato dall'imperialismo. Anche le diverse anime della sinistra e in Turchia, che ha conosciuto pochi successi eh, elettorali ma che hanno avuto grande popolarità eh, tra gli intellettuali e i movimenti studenteschi, eh, sono pochissimo studiate in modo equilibrato. Io ho cercato anche in questo caso... Di, di aiutare il lettore a districarsi nella galassia della sinistra turca, per quanto possibile ricostruendo la storia eh, di questa ideologia, seguendo le espressioni principali, così come le ragioni che hanno impedito al socialismo di svilupparsi, nonostante le enormi diseguaglianze sociali ed economiche del, che, eh, del paese eh, diciamo, per tutta la sua storia repubblicana. E in modo simile mi sono voluto chiedere perché il liberalismo, eh, che ha avuto diverse espressioni, non si è mai riuscito a svilupparsi in questo paese. Anche qui l'idea eh, dominante di stato centralizzato e totalitario, ma anche la disputa sulla religione e l'identità hanno fatto in modo che gli intellettuali liberali eh, non, siano mai non si siano mai potuti esprimere eh, liberamente e abbiano eh, avuto grandi difficoltà ad assumere delle posizioni critiche contro i movimenti conservatori, che hanno sì lottato contro lo Stato centralizzato e i militari, per esempio, ma poi hanno assunto molte delle caratteristiche dello Stato eh, contro cui lottavano. Ancora eh, il nazionalismo, che fa parte del titolo di questo nostro incontro, fa parte di quelle ideologie che mio, dal mio punto di vista sono un po' neglette, nel senso che... Nonostante la vasta eh, letteratura, eh, non, non c'è un quadro teorico che riesca a, a, a illustrare bene il nazionalismo. Ovviamente qua non mi, non mi riferisco al nazionalismo curdo, eh, che tuttavia eh, che è presente anche in un capitolo eh, del mio libro. Eh, ora, a molti è sembrato, il capitolo sul nazionalismo turco è sembrato inopportuno, eh, però comunque eh, eh, senza dubbio che eh, anche il nazionalismo turco sia parte della vita politica eh, turca da, da, da molti decenni, sia nella sua espressione illegale, quindi quella legata al terrorismo, ma anche nella sua espressione legale legata a tutti quei partiti che sono emersi a partire dagli anni 90. Eh, invece il nazionalismo turco, che ha le sue origini alla fine del XIX secolo, ha assunto diverse espressioni sia a destra eh, che a sinistra, eh, posizioni molto spesso contrastate e contrapposte l'uno all'altro. Ecco perché si parla di, di nazionalismo più volte, eh, ehm, almeno in quattro capitoli del libro. Ora il nazionalismo turco è molto interessante eh, perché è l'ultimo dei nazionalismi emersi dei Balcani nel Medio Oriente e nonostante il fatto che gli autori turchi amano definire il proprio passato come straordinario e, e ineguagliabile un'altra di quelle eh, miti che ho cercato un po' di, di, di sfatare perché in realtà in, anche i movimenti nazionalisti turchi sono molto simili eh, ai movimenti per esempio dei Balcani eh, o del, de, del Medio Oriente e, e per esempio faccio eh, faccio eh, l'esempio della, della Grecia, che eh, per esempio ha avuto grandi difficoltà nel eh, riformare la propria lingua per, per un periodo anche più lungo della Turchia ha sofferto della eh, diglossia, appunto, termine, tu, eh, termine greco. Eh, ora non ho voluto tediare troppo il lettore con aspetti tecnici, eh, ma nelle otto sezioni eh, tra i capitoli ho cercato rapidamente di riassumere eh, alcuni aspetti fondamentali sono necessari per capire un poco meglio eh, la politica contemporanea turca, quindi um, sezioni dedicate alle leggi elettorali, alle relazioni tra militari eh, e, e, e civili, eh, la società civile, i media, eh, o per esempio anche i movimenti femministi che sono molto interessanti. Eh, qui manca probabilmente eh, una sezione sulle minoranze, sia etnica etniche che, che religiose ma ripropongo, mi ripropongo di, di, di aggiungerla nella seconda edizione infatti visto il panorama politico sempre in continuo eh, cambiamento, in continua evoluzione con l'editore c'è l'accordo appunto per un libro dinamico che possa essere aggiornato eventualmente che possa correggere i propri errori ora giusto a conclusione di questo mio primo intervento eh, purtroppo la, la presentazione non è andata bene, ma comunque ehm, eh, se avete modo di, di vedere la, la copertina eh, del libro, la copertina riproduce, grazie Valeria, eh, riproduce parte della prima pagina dell'opuscolo, che in realtà è anche alle mie spalle, eh, del Democrat Party stampato in occasione delle elezioni del, eh, del 1956. Questa illustrazione mi sembra particolarmente significativa perché simboleggia un po' le contraddizioni della politica eh, turca che ho cercato di, eh, di illustrare e anche di, di capire eh, nel mio libro. Eh, in primo piano ci sono eh, Gerald Bayar e Adnan Menderes, politici conservatori, ma provenienti dalle file dei chemalisti moderati, eh, profondamente laici. Eh, ma che hanno favorito il, appunto il ritorno sulla scena pubblica della religione odiatissimi eh, dalla sinistra mentre invece sono idolatrati da conservatori religiosi dietro di loro ci sono fabbriche moderne eh, ma anche per esempio Hagia Sofia, un simbolo antico però di una tradizione reinventata proprio nel loro periodo al potere a sostenerli invece diverse famiglie eh, contadine, eh, operai e borghesi che in realtà intendevano e continuano a intendere eh, la politica in maniera molto polarizzata e la loro identità eh, così diversa. Eh, Tiziana, a questo punto io mi fermerei perché eh, per non. Sì. Eh, grazie Michelangelo Guida, professore, per averci inquadrato il libro Turkish Politics che eh, siamo qui a presentare online con eh, tutti i nostri ospiti eh, che forse ricordo visto... Eh, che all'inizio eh, non l'ho fatto eh, cioè eh, il professor eh, Fabio Grassi associato di Storia dell'Europa Orientale all'Università di Roma l'ambasciatore eh, Carlo Marzili che per anni appunto è stato ambasciatore eh, proprio eh, in Turchia e poi Valeria Giannotta che eh, Michelangelo Guida ha, ha salutato prima e che è la direttrice dell'Osservatorio Turchia eh, del Centro Studi Politica Internazionale. Io eh, per eh, cercare anche di seguire un uh, filo rosso che ci siamo dati, eh, visto che tanti aspetti eh, del libro uh, del professor Guida, eh, come ho detto anche all'inizio, partono proprio dalla, anche dalla storia, oltre che dalla politica e, eh, dalle, e dai movimenti che ci ha descritto il professore. Chiederei al eh, professor Grassi eh, di aiutarci a capire quali di questi eh, periodi che sono descritti eh, nel libro eh, del professor Guida, a partire dalla fine dell'impero, eh, praticamente verso la fine dell'impero ottomano, oggi sono importanti anche nella politica eh, che... E vediamo portare avanti almeno eh, negli ultimi tempi eh, dal, eh, dalla Turchia eh, di oggi. Quindi eh, darei la parola al professor Grassi. Grazie, mi sentite? Benissimo. la sentiamo Bene. professore, buon pomeriggio. Bene, eh, ho, ho fatto questa domanda con una certa trepidazione perché... Eh, perché mh, volendo collegarmi dal mio computer mi sono scontrato con, eh, con ostacoli imprevisti e incomprensibili, allora per fortuna ho il telefonino e dal telefonino ci sto riuscendo. Bene, allora eh, buon pomeriggio a tutti, e grazie per avermi invitato a partecipare alla presentazione di questo valido e opportuno libro, eh, eh, sono contento di di avere l'occasione di, di conoscerla eh, dottoressa di simone e ho l'opportunità di rincontrare eh, de, delle persone che conosco da, da un bel po di tempo e eh, che conosco e che stimo eh, michelangelo guida eh, ha una, una produzione eh, oramai ampia e anche eh, estremamente accurata attenta e e di alta qualità è veramente un, uno studioso che eh, come non turco che però è profondamente calato nel contesto eh, socioculturale turco e è veramente tra coloro che sono massimamente in grado di, eh, di dare informazioni ed elementi di giudizio seri ed equilibrati che eh, quindi dissipano eh, delle visioni stereotipate e eh, se c'è un paese che ha bisogno di, di studiosi di questo genere certamente è la Turchia e quindi veramente eh, devo fare eh, i complimenti, i grati complimenti a, a, a Michelangelo e a quelli come lui che fanno un serio lavoro di studio e di analisi ora eh, la, la sua domanda eh, è su in fondo quali sono certe invarianti della storia della storia mh, repubblicana di, di quindi quasi un secolo oramai di storia ma direi eh, l'invariante è il punto di partenza e cioè il fatto che eh, che questa turchia repubblicana emerge come conclusione di un processo cataclismatico e la parola non è affatto melodrammatica perché quello che succede tra il 1908 e il 1923 ha scarsi uguali nella, nella storia umana basti pensare all'aspetto demografico e di, di quanto enormemente cambia il, eh, il panorama demografico dei territori che costituiscono oggi eh, la, eh, la Turchia, la Repubblica di Turchia. E quindi nasce sulla, sulla base di, di accelerazioni e forzature della storia terribili e nasce quindi con eh, uno Stato che ha in qualche modo salvato una comunità e che sottopone questa, questa comunità che vuole riplasmare come nazione turca, ha un, un processo estremamente eh, intransigente, ha una politica estremamente vigorosa di eh, occidentalizzazione, ha una cura da cavallo di, eh, di eh, occidentalizzazione. Alla base di, di tutto quello che è successo dopo... C'è sostanzialmente questo. Evidentemente ci sono i prodromi di tutto questo e, e il professor Guida ne parla, ne, ne parla accuratamente nella prima parte del libro. C'erano questioni che si conoscevano, c'era un'elaborazione intellettuale, c'è cioè il tentativo di trovare la quadratura del cerchio, cioè della... Formazione di un corpo sociale moderno all'interno del vecchio impero. Tutto questo fallisce tragicamente. Eh, anche in Turchia si ritiene che l'unica soluzione, l'unico modo di far quadrare il, il cerchio è sia lo stato, lo stato-nazione. E quindi ecco che eh, tutto a mio avviso, eh, Nasce da, da questa forzatura e quindi dalla tensione tra, eh, tra l'ideologia dello Stato e, e del gruppo dirigente che accetta, guida questo, uh, questo sforzo di occidentalizzazione e, eh, e il corpo sociale, la grande maggioranza del corpo sociale. Dietro di me vedete l'uomo che ha incarnato e ha concepito e, e, e finché ha vissuto ha eh, imposto questo, questo, questo processo di, di modernizzazione forzata. Ed è eh, l'uomo che aleggia tuttora largamente nel panorama politico-culturale della, della Turchia. È il. È il convitato di pietra pressoché, eh, pressoché permanente e eh, l'uomo rispetto al, alla cui opera poi eh, ci, ci si divide più o meno chiaramente in Turchia, eh, è l'uomo a cui si fa più o meno chiaramente riferimento perché ovviamente quelli che lo esaltano possono apertamente parlare di lui, quelli che non lo esaltano possono parlare di una non meglio in Precisata mentalità degli anni venti e trenta, vero eh, Michelangelo, no, correggimi se sbaglio. No, quindi no, c'è questa, questa vaghissima, questa vaghissima espressione, e quindi qual è il problema? È che ehm, il recinto del sistema in Turchia. Per molto tempo è molto stretto. È un recinto che, che esclude tante parti reali della società. E quindi, poi, nel momento in cui c'è il passaggio al, al pluripartitismo, eh, c'è eh, il, il problema di forze che eh, debbono in qualche modo essere portavoci nel sistema di eh, ambienti di aree sociali economiche culturali che eh, di per sé in realtà sono fuori dal dal sistema e da questo punto di vista tutta un'area di quello che per comodità si può definire il centrodestra turco assolve a questa funzione fondamentalmente perché eh, è paradigmatico che il il governo di, eh, di Menderes, con padrinaggio Bayar eh, degli anni 50, è proprio quello che eh, vara la legge di criminalizzazione dell'offesa alla figura di Ataturk perché deve, eh, come dire, eh, mostrare a piena adesione al sistema, tutti sanno che però la sua grande base elettorale viene da coloro che in varia misura era scettici, ostili, diffidenti, sconcertati rispetto a quello che il regime chemaliano e post-chemaliano aveva compiuto. Quindi c'è questo, questo grande corpo sociale che solitamente si esprime tramite dei. Partiti, o inizialmente il Partito Democratico e poi una serie di leader, ancora, ancora meglio, che anche dopo la lezione della de, de, de, de fine che aveva fatto Menderes, eh, eh, insomma si tengono, si tengono sostanzialmente sul confine, quindi debbono fare continue manifestazioni di. Di adesione al sistema e allo stesso tempo debbono far capire all'elettorato che in realtà loro non sono realmente così solidali con, con quel sistema. E tutto sommato riescono a farlo capir, capire, tanto è vero che sono quei leader e, quelle, e poi quelle forze politiche che ottengono i risultati elettorali più chiari e convincenti abbiamo un preciso asse, asse eh, politico culturale che è quello quello Menderes, Demirel, Osal e Erdogan che mi correggerà se sbaglio eh, l'amico Michelangelo pesca sostanzialmente in un bacino elettorale che è abbastanza stabile. La Turchia è un paese con vicende estremamente tumultuose, ma ha anche queste forti persistenze, queste forze invarianti. In realtà abbiamo un'area una, un conservatrice, tradizionalista, religiosa e per certi versi con pulsioni antistataliste, che è quella in grado di produrre forti chiare vittorie elettorali governi eh, monocolori cose di questo genere e un'area eh, fedele a, alla linea che ha eh, nel, nel culto della figura di Ataturk eh, diciamo, l'elemento identitario primario che eh, invece sol, solo raramente e in modo mh, e, e come dire imperfetto riesce ogni tanto ad approdare al, eh, al governo e mai in una condizione come dire, di, di grande, eh, grande forza per capirci meglio Egevit quando arriva al governo eh, lo fa però eh, con delle coalizioni piuttosto improbabili e quindi tra l'altro effimere. E, ora la questione è che eh, quest'area esprime una insofferenza, una critica all'autoritarismo kemalista, però, e non, non lo dico con spirito polemico, pongo problematicamente, è comunque eh, per, per un, un suo nucleo importante legato a una visione Paternalista, eh, in qualche modo autoritaria, carismatica della eh, de, de, de, de de società. E, e quindi poi a volte si vede che la lotta è eh, in qualche modo tra, tra culture che hanno comunque delle, delle pulsioni lideristiche, autoritarie, carismatiche. Perché bisogna dire che, che nei, nei suoi ultimi anni certamente Menderes esprime questi aspetti di populismo autoritario. Sarebbe ingiusto dire che l'autoritarismo è un patrimonio del, dell'establishment che è malista, duro e puro e basta. Eh, magari fosse, vorrei dire, invece no. Infatti degli studiosi e dei commentatori così, di area democratica spesso hanno detto che insomma o che si sia chemalisti fanatici o che si sia, eh, che fanatici, o, o che si sia eh, fanatici adoratori de, di Erdogan c'è questa tendenza comunque diffusa a un... Un'identificazione di tipo populistico eh, tra, tra uh, una, una certa parte di corpo sociale e certi e certi leader. E da tutto questo si può ben capire la difficoltà costante che hanno uh, le forze, uh, le forze politiche di, uh, di orientamento uh, liberal democratico, che quindi evidentemente sono state sempre piuttosto minoritarie, non che in in tantissimi altri paesi invece abbiano uh, mietuto grandiosi successi elettorali, perché un altro paese con una uh, flebile pre presenza, uh, cultura liberal-democratica, per esempio, è, è l'Italia, l'Italia della prima repubblica, è l'Italia dove il partito d'azione prende l'1,5%, quindi figuriamoci, no, no, tutto quello che dico non lo dico certo con, con chissà quale cipiglio, eh, perché certe cose le sappiamo benissimo anche noi. Un, sono, sono osservazioni, sono osservazioni oggettive e non polemiche. Queste ecco direi che, che sono um, gli assi portanti de, del del, de, del, della politica turca a cui si aggiungono appunto delle questioni identitarie forti e qui mi ricollego a uno degli aspetti del titolo di questa eh, di, di, di, di questa iniziativa di questo webinar e, e ovviamente quindi anche la, la questione eh, delle tante anime comunitarie della Turchia e, e, e ritornando a quello che ho detto, anime comunitarie che sono state eh, quasi sempre eh, eh, fuori dal recinto, sono state tenute fuori dal recinto, delegittimate, e eh, eh, in qualche modo tenute in uno stato di minorità oppure anche apertamente represse. Da questo punto di vista, eh, il primo decennio di de, de, de Erdogan come, uh, come, come capo, capo di governo eh, è stato. Il decennio in cui, per dirlo in estrema sintesi, si è cercato di ricucire la frattura tra Stato e tutta una serie di parti della società, le famose aperture di quegli anni. È un processo che per motivi che, che, che vanno analizzati, eh, non voglio abusare della vostra pazienza, certamente però eh, si, è, eh, si è a un certo punto impantanato e, e quindi è un altro dei, dei problemi che, eh, che la Turchia eh, ancora non ha risolto. Grazie. Allora, eh, grazie eh, professore Grassi eh, per... Eh, questo quadro che ci ha anche riportato ovviamente come lei in chiusura diceva questi eh, eh, primi dieci anni di Erdogan e eh, quindi a guardare finora abbiamo parlato di eh, Turchia dalla parte diciamo vista dalla parte interna, più che altro eh, per ricostruire i suoi movimenti politici. Abbiamo eh, dato un'occhiata a quello che è successo, grazie al libro del professor Guida, all'interno del paese in eh, tutti questi e eh, soprattutto negli ultimi cento anni. Adesso eh, la Turchia è mh, però una protagonista, lo era a quel tempo. E lo, lo, in maniera diversa nei, nei quei cento anni e lo è ancora di più eh, oggi lo sappiamo in quello scacchiere medio orientale, lo abbiamo visto con la guerra in Siria, lo abbiamo visto eh, con la Libia, lo stiamo vedendo ormai da, da diversi anni, soprattutto dalle primavere arabe quando appunto c'è stato questo, eh, quasi un, un, più, più volte Erdogan si è arrogato il diritto di essere il, il nuovo che eh, diciamo riportava qualcosa di nuovo in quello scacchiere. Allora, Ambasciatore Marzili, la storia interna del, del paese, quella che, che stiamo eh, ricostruendo, incide in quale modo in quello che vediamo eh, nella politica? Estera in particolare eh, sulla scena internazionale di Erdogan. Un'altra domanda: ricordava il professor Grassi che si lega a questa, ai primi dieci anni di Erdogan? E, eh, ed era anche il periodo in cui eh, la Turchia do avrebbe dovuto entrare nell'Unione Europea. Io ricordo, all'epoca ero corrispondente da Bruxelles, ricordo eh, l'aereo a Lussemburgo in un con, consiglio ehm, eh, dei eh, ministri degli esteri che girava sopra la nostra testa in attesa che scendesse perché si dovevano mettere d'accordo su come sarebbe stato questo inizio eh, di Turchia al, eh, dentro l'Unione Europea, che ovviamente non è mai successo, non è mai decollato, eppure erano tutti lì a discutere. Allora, questi due legami, eh, ambasciatore, a che punto siamo? Eh, grazie molte e un, eh, un caro saluto a tutti gli amici del panel, a lei, e eh, gli organizzatori del, dell'Osservatorio Turchia del Cespi. L'impresa in cui si è lanciato il professor Guida con la pubblicazione di un'opera dedicata alla Turchia tra nazionalismo, eh, identità e ideologia. È tanto più apprezzabile in quanto avviene in un periodo in cui il tema della Turchia è da un lato straordinariamente attuale e dall'altro straordinariamente controverso. Non a caso in questi ultimi tempi abbiamo assistito ad una fioritura di lavori più o meno interessanti sulla Turchia, ma il pregio di questo libro e di avere affrontato dal punto di vista storico particolarmente colto e il professor Grassi ce ne ha reso benedotti nel suo inquadramento tutti i nodi che rendono questo paese così affascinante ma al tempo stesso così negativamente valutato. Ma siccome l'immagine negativa della Turchia è un dato di fatto ma è un dato di fatto anche che essa è il frutto di una mancata conoscenza del Paese, la lettura di questo libro fornisce chiaramente la chiave per una più obiettiva eh, valutazione, che è poi è esattamente quello che il lavoro di uno storico dovrebbe proporci. Allora, io trovo in maniera molto appropriata, eh, il professor Guida chiarisce fin dall'introduzione il nodo principale, della società turca contemporanea, cioè l'esistenza di due Turchie, all'incirca numericamente equivalenti. Quella che sotto legida del presidente Erdogan celebra il 26 agosto la battaglia di Manzikert del 1071, in cui sconfitto l'esercito bizantino inizia la storia turco-musulmana in Asia minore, e quell'altra che quattro giorni dopo, il 30 agosto, celebra la battaglia di Dunlupenar, in cui le forze nazionaliste di Atatürk, sconfiggendo gli occupanti greci, aprirono la strada per lo stabilimento della Repubblica nel 1923. Due Turchie, dicevamo, di cui il libro fornisce la storia politica e le chiavi interpretative della loro evoluzione ideologica, insieme con le principali trasformazioni sociali di un paese giovane, dinamico e in perenne trasformazione. Io ho avuto la sorte nei miei sette anni di missione ad Ankara, tra l'inizio del 2004 e la fine del 2010, di assistere alla graduale immersione di quella Turchia che si rifà alla battaglia di Manzikert. Però quella di Dunlupnar mi era ben nota fin dai tempi della mia prima missione in Turchia tra il 1979 e il 1981 che guida tratta nella parte del libro dedicata alla sinistra turca a JP di Egevit e di successive evoluzioni al nazionalismo kurdo e di quella che egli definisce la terza repubblica a partire dal colpo di stato militare del 12 settembre 1980 e poi via via alla all'affresco finale dell'ACC Party attraverso le sue vittorie elettorali, i fatti di Ghesi Park, i rapporti con l'organizzazione di Fethullah Gülen e il tentativo di colpo di Stato del 15 luglio 2016. Ma in vista delle elezioni presidenziali e parlamentari del 2023, se non verranno anticipate, eh, Erdogan cerca di riprendere terreno dal momento che, sul piano interno ne ha perso parecchio, ha perso eh, per via delle tante problematiche di politica interna che tutti conosciamo e che i giornali italiani non mancano di ricordare ogni qualvolta si parla della Turchia. Per via della politica economica, anche quella eh, problematica e, eh, e portatrice probabilmente di futuri problemi, per via dei sondaggi elettorali, secondo cui l'opposizione è in vantaggio, e quindi dove Erdogan cerca di riprendere terreno è sulla politica estera. Ora, la nostra moderatrice aveva accennato al Mediterraneo. Il Mediterraneo è un mare che alla Turchia obiettivamente è diventato stretto, sotto la pressione di una molteplicità di fattori. Innanzitutto le pretese greche sulle acque territoriali che non sono mai state veramente digerite anche perché sono state il frutto di un pesante ridisegno geopolitico imposto dalle potenze vincitrici alla fine della prima guerra mondiale. L'atteggiamento greco-cipriota che disconosce le internazionalmente illegittime, certo, ma di fatto naturali, rivendicazioni turco cipriote Le spinte egiziane e israeliane e l'antico sogno russo di collocarsi nel Mediterraneo anche grazie alle basi in Siria e in Libia. Allora, prendendo in qualche modo spunto dal modello siriano, Ankara cerca di mantenersi in bilico tra Washington e Mosca per affermarsi quale attore con cui comunque dover fare i giochi nel Mediterraneo attraverso varie sfaccettature, quella economica per sfruttare le risorse energetiche che racchiude, quella religiosa per rafforzare la fratellanza musulmana in Libia dopo la sua sconfitta in Egitto e quella politica con la contrapposizione tra il fronte turco-catariota e quello saudita-egiziano. E di qui l'accordo. Del novembre del 2019 con l'allora primo ministro libico Al-Sarraj per creare una zona economica esclusiva tra Turchia e Libia ottenendo il monopolio di una porzione nevralgica del Mediterraneo orientale con i diritti di estrazione di petrolio e gas non sempre infatti io credo ci si è resi conto che la Turchia se non fosse intervenuta in Libia sarebbe diventata l'anello debole del Mediterraneo e anche qui, come nel caso siriano, si è trattato di un'iniziativa mossa dall'interesse nazionale che consente ad Ankara un ruolo di primo piano negli assetti di pace che si vanno faticosamente delineando per quanto riguarda la Libia. Ma quando 15 anni fa abbiamo chiuso in faccia la Turchia e qui ricordo quanto ci ha detto la nostra moderatrice sull'aereo che ha citato prima e che io vedevo dal basso perché ero appena arrivato. E abbiamo chiuso in faccia alla Turchia una porta alla quale bussava da quasi mezzo secolo. Non era difficile immaginare che avrebbe trovato un'alternativa sia in Medio Oriente che nel Mediterraneo, essendo entrambi i suoi sbocchi naturali gli interventi militari occidentali e le cosiddette primavere arabe, in una regione per secoli ottomana, hanno reso il Medio Oriente più instabile, ma anche la Turchia più nazionalista. E a ciò si aggiunge che parecchi milioni di turchi vivono regolarmente in Europa e non è concepibile che rimangano intrappolati in un contenzioso turco europeo che non avrebbe ragione d'essere se non fosse motivato da considerazione puramente elettorale. E allora questa ambivalenza europea ha inevitabilmente contribuito a rendere insicura la Turchia che per la difesa dei suoi interessi nazionali e della sua stessa presenza mediterranea e internazionale ha capito di non poter contare eh, su una copertura europea, mentre invece per essa la partita libica rappresenta, dopo aver dovuto accettare in Siria la restaurazione di Assad, anche un'occasione di riaffermazione di un suo ruolo nel mondo arabo, cioè un recupero di quella cosiddetta profondità strategica perduta nel Medio Oriente e intesa a bilanciare nel Mediterraneo centrale l'asse antiturco a guida francese che si sta configurando nel mediterraneo orientale e in questo disegno ha bisogno della russia la quale non si tira indietro per ragioni di convenienza cioè per separare ulteriormente Ankara da un occidente caratterizzato però dal disimpegno americano e dalla ahimè inconsistenza della politica estera europea e allora prende spunto da queste considerazioni questa dottrina strategica turca denominata Patria Blu Mavi Vatan, il cui obiettivo è di contenere le zone economiche esclusive greca e greco cipriota in particolare per quanto riguarda le isole a contatto con la Turchia. Basti pensare a Castellorizo, che dista due chilometri dalla costa turca e sei ore di navigazione dal punto greco più vicino che è Roma e di rivalutare quindi la propria piattaforma continentale che Ankara sostiene vada misurata dalla terraferma. L'Anatolia ha una costa mediterranea di 1577 km, e non dal limite delle acque territoriali delle isole greche, anche perché per inciso la Turchia non ha mai aderito alla Convenzione di Montego Bay sui diritti del mare, quella del 1982. Tutto ciò a prescindere dal fatto che le isole greche del Dodecanneso sono state militarizzate in violazione del Trattato Italo-Greco di Parigi del 1947 quando noi le abbiamo cedute appunto alla Grecia. Allora, il contenzioso del Mediterraneo orientale ha una posta in gioco molto appetitosa e mette a rischio la pace tra paesi stessi della Nato, in particolare tra una Grecia sostituita dalla Francia da un lato e la Turchia dall'altro. E si ripete in qualche modo la storia a cui abbiamo assistito nel 2004 per Cipro, quando il piano delle Nazioni Unite venne vanificato dai greco-ciprioti, nonostante la buona volontà espressa dai turco-ciprioti nel referendum, con il risultato di non risolvere la questione interna, se non attraverso una finzione giuridica ma avvallata comunque dall'Unione Europea, che oggi si ripresenta in tutta la sua, uh, la sua pesante eredità. Cioè il fatto che sia stato riconosciuto il governo greco-cipriota come il governo di tutta l'isola. E in questa storia, sempre la Francia, ieri con Sarkozy e oggi con Macron, a capeggiare l'iniziativa antiturca. Si direbbe quasi che Parigi intenda rifarsi nel Mediterraneo orientale di quel che ha perduto come rendita di posizione sia in Siria che in Libia dove ha sostenuto la parte apparentemente sconfitta. Le preoccupazioni turche sono accentuate anche per quanto concerne un altro fronte in grado di avere immediate ricadute all'interno dei suoi confini, perché infatti è la Siria attualmente il problema maggiore per la Turchia. L'obiettivo della creazione del Kurdistan, per la Turchia è inaccettabile, proprio per ragioni di sicurezza nazionale. Ed è proprio rispetto alla Siria che però si può apprezzare la maggior cautela di Mosca e Washington verso le istanze di Ankara rispetto all'Unione Europea, perché gli Stati Uniti hanno consentito la creazione di una parte, da parte turca di una fascia di sicurezza al confine siriano lunga 120 km, larga 30 e che tale è destinata a rimanere più o meno nel futuro assetto siriano, favorendo lo sgombero delle milizie kurde. E la Russia aveva egualmente consentito in cambio però di ogni naturalmente salvaguardia per Assad. Quindi entrambi i paesi hanno riconosciuto la legittimità delle esigenze di sicurezza della Turchia e rafforzato di conseguenza la posizione negoziale di Ankara in vista delle discussioni anche sul futuro costituzionale della Siria. Ora, di questo mediterraneo su cui la Turchia ha messo gli occhi e non solo, elemento essenziale, oltre alla Siria e alla Libia, è anche il Maghreb e il suo entroterra africano, in particolare la Somalia che vive in una situazione di permanente conflitto, ma dove la Turchia è l'unica potenza a sapersi sbloriare, come abbiamo visto nel caso della cooperante italiana rapita dai giadisti. Ankara è consapevole dei rischi di destabilizzazione in Tunisia e in Algeria che le vicende libiche comportano. I suoi avversari sono chiari. L'Egitto, anche se ho detto dopo sette anni sono ora cautamente ripresi i contatti bilaterali, Israele, con cui comunque non è mai venuto meno il contatto bilaterale, Arabia Saudita, Emirati e il risorto Assad in Siria, con cui bisogna fare i conti. Sullo sfondo, l'ambiguità iraniana, e allora l'unico amico della Turchia, apparentemente, nell'area è il Qatar, che in cambio di massicci investimenti Ankara protegge militarmente. Quanto. Eh. Io per il momento, ambasciatore, la ringrazio perché come giustamente lei eh, sta disegnando un quadro assai complesso, molto come è in realtà quell'area eh, così. Eh, difficile e anche così ampio e forse ritornerei un attimo eh, all'aspetto all diciamo più interno e anche lei ci ha parlato ampiamente di, di Erdogan del, della, della sua politica internazionale di queste, eh, di queste zone esclusive che in effetti lì nel, vediamo sempre di più Uh, creare dei, dei problemi soprattutto tensioni L abbiamo visto anche quest'estate eh, tra Grecia e con l'intervento della Francia in qualche modo lei mi ha fatto pensare che la grandeur francese passi a quella della, della Turchia c'è quasi un, un firruce fra le due io direi che ehm diamo anche e magari ritorneremo sui temi con la parte del, che lei stava affrontando nelle nostre eh, nelle domande successive e andrei a chiedere a Valeria eh, Giannotta proprio su Erdogan come ci diceva l'ambasciatore la crisi economica, le guerre alle porte eh, anche il covid i migranti che sono un altro tema hanno messo a dura prova ovviamente eh, Erdogan e anche forse il suo partito è eh, al tramonto oppure come ci ha descritto il professor Guida nel, nel suo libro dobbiamo ancora ehm, vedere co cosa riserva Maria Grazie mille Tiziana innanzitutto volevo ringraziare tutti i panelisti, insomma abbiamo scelto i panelisti migliori, no? i più esperti che, che guardano e conoscono dall'interno la Turchia. Mm, sembra che io faccia pubblicità ma solo perché sono l'unica tra tutti noi che ha tra le mani il volume cartaceo di Michelangelo Guida, non perché io sia più fortunata, ma solo perché sono in Turchia i servizi di, di cargo funzionano meglio, non ci sono problemi alle dogane. E quindi ho avuto modo di, di sfogliarlo, eh, una breve nota solo per dire che è, è, una, è un materiale fondamentale, no? conoscendo anche il mondo accademico dall'interno, conoscendo anche la mentalità degli studenti, dei giovani turchi, ma non solo, il, il manuale di Michelangelo eh, si erge a una vera e propria roadmap, no? perché molte volte gli stessi turchi fanno fatica a cogliere l'essenza dei propri concetti, quindi lo, lo spirito di identità magari lo esprimono soltanto per connotazioni politiche o ideologicamente. Quindi un benvenga ancora una volta il lavoro del professor Guida e dal mio punto di vista lui diceva, avevo il grande dubbio quello di eh, scrivere in qualità di straniero, comunque ospite di un paese, che a mio avviso permette di avere una, come direbbe Max Weber, una visione super partes, quindi la giusta distanza tra quello che si scrive e quello che insomma si, si sente. Eh, ritornando a noi, insomma, mh, giusto per eh, chiudere il, cerco, il cerchio, si è parlato tanto di, di due Turchie, si è parlato tanto di un recinto stretto, di una prima Turchia e di un centro sociale che per lungo tempo è stato emarginato dal gioco politico. Eh, si è fatto riferimento e lo stesso manuale di, di Michelangelo chiude, si conclude con il riferimento alla KP di Erdogan. Una KP che eh, è inevitabilmente cambiato nel tempo. Abbiamo fatto riferimento al primo decennio eh, con un balzo sulla grande citazione del ventennio. Ecco, ad oggi noi siamo a vent'anni vent di, di gestione di, di Erdogan, un Erdogan prima primo ministro e oggi un Erdogan eh, presidente della Repubblica all'interno di un pieno presidenzialismo. Il, il partito di Erdogan è cambiato nel tempo. Uh, cambiando ha cambiato anche l'intero sistema politico in Turchia, quindi i, i primi mandati del partito di Erdogan, la KP aveva le, le sembianze di un partito pigliatutto, dalla forte, dal forte spirito, quindi la forte tendenza o dell'età liberale che racchiudeva al suo interno diverse istanze, tra cui conservatori, nazionalisti e anche esponenti curdi. Col passare del tempo e con il rafforzarsi e il consolidarsi della posizione del partito di Erdogan all'interno del sistema politico turco, e quindi eh, ottenendo delle posizioni sempre più dominanti, legittimate anche dai grandissimi trionfi elettorali e, e referendari, la, la KP ha assunto diverse sembianze fino ad essere ad oggi un partito completamente diverso da quello fondato nel 2002, abbarbicato più su istanze conservatrici e nazionaliste. Eh, L'abbiamo visto prima delle elezioni del, del 2018 che hanno dato via al sistema presidenziale quando di fatto Erdogan è entrato in coalizione, in alleanza con il blocco nazionalista e questo forte riferimento alla, alla nazione, all'orgoglio di essere turco, il riferimento alla bandiera e mi ricollego a quello che diceva giustamente l'ambasciatore Marsile prima, lo lo, lo vediamo anche sui file di politica regionale e politica internazionale. Tant'è vero che per capire come la Turchia si posiziona nel, nelle diverse questioni regionali è opportuno capire cosa succede internamente nel paese. Quindi sono due livelli di analisi che si sovrappongono. E questo riferimento alla forza della Turchia, alla grande Turchia, all'importanza all dell'essere turchi, all'importanza della nazione, quindi Mavi Vatan, o uh, all'importanza dei martiri turchi morti nei vari scenari di guerra come può essere la Siria e utilizzata a livello strumentale da Erdogan per consolidare il supporto del suo partito. È stata utilizzata nelle diverse campagne in Siria, quindi nei diversi blitz in Siria, è stata utilizzata anche nelle diverse, nella, nella campagna in Libia, no? come la Turchia si è sentita legittima, legittimamente chiamata in causa a intervenire per questioni storiche, comunque di legnaggio storico e di ehm, orgoglio storico. Uh, e quindi sostanzialmente oggi il riferimento alla nazione è molto più uh, visibile e più um, dominante rispetto al passato, però è un riferimento alla nazione che internamente non sta pagando in termini di consensi. Ad oggi il partito di Erdogan Uh, e sta raggiungendo i minimi storici. Insomma, gli ultimi sondaggi parlano di un HP fortemente indebolito. Ricordiamo che il partito, cioè io lo chiamo il partito di Erdogan perché è un partito altamente carismatico. Cioè, probabilmente non ci sarebbe HP, il Partito della Giustizia e dello Sviluppo senza Erdogan. Quindi è un partito fortemente carismatico e ehm, fortemente indebolito. Uh, Tant'è vero che. Alle fratture interne di un, di un paese altamente polarizzato su linee tradizionali che appunto ha ben descritto il professor Grassi e il professor Guida prima, si sì, sono aggiunte ulteriori fratture, quale ad esempio la, la frattura economica. E il, il grande problema di oggi, della Turchia di oggi, è che se in un primo momento Erdogan e il suo partito hanno fatto, hanno fatto combinare due centri, quindi il centro politico e il centro sociale che per lungo tempo è stato emarginato, ad oggi assistiamo a un ulteriore scollamento di questo centro, quindi un centro politico dominato da Erdogan ehm, e i suoi, il, la sua cerchia ristretta, e un centro sociale che seppure in passato ha sostenuto Erdogan ed è stato il principale bacino d'utenza eh, per quanto riguarda il supporto popolare di Erdogan oggi si sente eh, non ti dico tradito ma in una situazione di sofferenza proprio perché è quella base popolare che sta risentendo molto di più del crollo della lira dell'innalzamento dei prezzi della, della, forte in, in, della forte inflazione dei tassi di disoccupazione quindi al momento c'è questo grande malcontento che io riscontro appunto quotidianamente quindi un malcontento anche relativa alla gestione, quindi Erdogan che ha in mano il, tutte le redine del potere, che con i decreti di mezzanotte eh, sancisce l'uscita dalla Convenzione di Istanbul, la rimozione dei vertici della banca centrale o dei loro vicepresidenti con degli scossoni, di, eh, con dei scossoni di, di una certa gravità per quanto riguarda non solo la tenuta interna ma soprattutto la credibilità del paese sulle, sulle piazze internazionali. Uh, quindi siamo in, a questo punto, un, un Erdogan certamente indebolito, con un partito certamente indebolito, un Erdogan che però mira ad arrivare al 2023, anno della, uh, che segna il centenario della fondazione della Repubblica di Turchia, e mira ad arrivarci in gloria. Già Erdogan ha superato Atatürk per quanto riguarda il, la permanenza al potere e mira appunto a superare Atatürk, il fondatore della patria, anche per quanto riguarda l'immagine della Turchia. Quindi la visione di questa Turchia, la cosiddetta Yeni Turchia, la nuova Turchia, è quella molto più conservatrice che si rifà a distanze, se vogliamo, islamiste e conservatrice e mira a forgiare una nuova generazione, quindi di, di giovani turchi molto più impergnati di valori tradizionali e conservatori. Senza però considerare che la maggior parte di questi giovani turchi, faccio l'esempio dei miei studenti universitari, che sono cresciuti e sono nati con Erdogan, si sentono disillusi nella maggior parte dal, dal potere di, di Erdogan, perché appunto sono la generazione Erasmus, sono coloro che ehm, ricevono i costanti input dei social media, hanno iniziato a viaggiare e sono in grado di eh, produrre un, uh, un pensiero proprio. no? Molte volte sono anche disillusi e mi dicono io non vado a votare perché tanto so che alla fine il mio voto non cambia niente. Ecco, partendo da questi presupposti, <coughs> certamente... Poi ci sono tutte le questioni di maturità democratica del paese, di equilibrio dei, dei vari poteri all'interno dei vari poteri tra esecutivo, giudiziario e legislativo. Ma vi è il grande dubbio che Erdogan, seppur indebolito, non, non lascerà il potere facilmente. Tant'è vero che si sta già parlando di, di riscrittura della, della Costituzione, quindi il blocco della chepe in alleanza con i nazionalisti hanno avviato i lavori per iscrivere la costituzione che ricordiamo è ancora la costituzione comunque della giunta militare del 1980 seppure ci siano stati dei, dei cambiamenti e degli ammodernamenti. Si sta parlando ultimamente di abbassare il, la soglia di sbarramento per le elezioni dal 10% al 7% quindi insomma vi è una sorta di preoccupazione anche all'interno delle file di Erdogan per riuscire a mantenere um, come dire, la sedia sotto uh, le gambe sotto al tavolo e non si esclude, a mio avviso, non si escludono dei nuovi scontri, comunque, delle nuove prove di, di forza a livello regionale proprio perché il richiamo della, della bandiera e comunque funge da collante interno per riconsolidare il, il potere. Io mi, mi fermerei qui, <coughs> lasciando poi la parola, non so, al pubblico o a un altro giro di, di interventi. Sì. Eh, eh, grazie Valeria e Giannotta appunto eh, anche per, per questo quadro interno insomma da quello che ci dicevi anche un po' da quello che si evince eh, da alcune parti dell ulti, dall'ultima parte del libro del professor Guida questa, eh, questi giovani questa, questa società turca poi non è così diversa da quella che è alla fine in ogni paese in qualche modo e dobbiamo riconoscere che la disillusione politica sta un po' in, eh, in tutti i paesi come stiamo vedendo anche per quanto riguarda l'Italia dalle amministrative con questo calo così forte. Eh, Dell'affluenza alle urne. E, sì, certo, <ride> professor Grassi, sono d'accordo con lei eh, sulla disillusione della politica. Eh, io eh, volevo sapere se ci sono ovviamente, e eh, invito chi ci sta seguendo eh, online, i, i partecipanti, a fare delle domande ai nostri, eh, ai nostri ospiti, alle, ai nostri panelist di, eh, di questo evento. Altrimenti, comunque, io una domanda intanto al professor Guida in attesa di vedere nella nostra chat. Non ci sono domande. Vedo, eh, il dottor Frigiani ci scrive e io la domanda eh, per, il, per ritornare eh, all'inizio in qualche modo anche a, attacca, a, a legarmi a questo che, che abbiamo detto. Eh, la politica non è staccata dalla cultura lei, lei scrive professore e professor Guida e tanto è vero che suggerisce scrittori intellettuali ai suoi studenti magari un modo per recuperare un po' di fiducia anche nella politica sarebbe bello lo so parlo ad esperti eh, di settore de, anche degli studiosi del mondo della politica magari non so anche un po' di cultura farebbe bene alla politica per recuperare un pochino di fiducia che dice professore, dov'è che magari si potrebbe anche inserire questo aspetto? Eh, io ho cercato di fornire delle, eh, ma era politica appunto, eh, può sembrare soprattutto ai giovani molto eh, noiosa, eh, difficile da capire, no? oppure che non risponda eh, a, a, ai bisogni de, della società o in particolare ai bisogni dei giovani e, e Valeria in realtà eh, faceva notare che poi è una realtà che in questi nei sondaggi che vengono pubblicati negli ultimi eh, mesi è, è molto chiaro che c'è appunto questa generazione Z che si sta eh, allontanando eh, dalla politica, in realtà nonostante il fatto che in Turchia eh, con profonda eh, eh, insomma, eh, distaccandosi molto dal trend italiano eh, che effettivamente un 30% di partecipazione è veramente eh, inquietante, direi. Però in Turchia la partecipazione alle elezioni, sia da parte dei, diciamo, della popolazione adulta che da parte della popolazione è giovane, comunque si mantiene sopra gli, gli 80%. Eh, quindi, mh, sia nelle elezioni locali che nelle elezioni nazionali eh, la partecipazione è molto, molto alta. Però, comunque, diciamo dagli anni '80 in poi c'è stata un, diciamo, una depolitizzazione della, eh, della politica eh, in Turchia. Questo è un fenomeno internazionale, un fenomeno globale, ma è anche un fenomeno eh, della Turchia, insomma è stato citato eh, negli interventi precedenti più di una volta insomma il colpo di stato del 1980 che aveva come proprio eh, suo obiettivo quello di, di eh, allontanare eh, i giovani eh, dalla eh, politica eh, ora appunto il mio tentativo era anche appunto di fornire gli strumenti alternativi appunto attraverso la letteratura insomma in italiano eh, sono state tradotte poche cose della letteratura eh, turca, che è una letteratura abbastanza eh, interessante. Insomma, tutti conoscono Pamuk, infatti, eh, diciamo, eh, io lo ricordo come esponente della, eh, insomma, del, del liberalismo in Turchia, perché insomma, comunque è un autore liberale, e eh, diciamo, molte delle sue opere sono eh, profondamente interessanti per capire appunto eh, questa... Eh, questa Turchia molto variegata, per esempio c'è Neve, no? che è appunto scritto eh, nella seconda metà degli anni 90, appunto che ricorda questa, eh, non so se vi ricordate, ma insomma i dialoghi di Neve, eh, dove c'è proprio l'incapacità delle persone di comprendersi l'una e l'altra, cioè di persone che appartengono a mondi diversi, eh, in cui negli anni 90 si discuteva molto di laicismo, eh, appunto di, di laici e, e conservatori che eh, parlano ma non si comprendono molto spesso usano anche eh, non so ne, nella traduzione italiana quanto questo eh, sia chiaro ma insomma usano per esempio le stesse parole ma senza capirsi l'uno con l'altro ecco eh. professore vedo una domanda nella chat che viene invece da eh, Paola Vigna quindi eh, dai nostri ascoltatori diciamo per me sono ascoltatori ma quelli che ci stanno seguendo insomma il nostro pubblico ehm, i due relatori che sono in Turchia possono dirci qualcosa sulla condizione del sistema giudiziario turco Chi Valeria Giannotta da quello che sono due mi sembra cioè lei professor Guida e Valeria Giannotta magari rispondete rapidamente cioè il tema mi sembra molto ampio rapidamente sarà difficile ma proprio due parole per dire che siamo all'interno di un sistema presidenziale con un fragilissimo uh, sistema di check and balance, quindi a, al vertice di tutto c'è Erdogan che tende a controllare uh, qualsiasi sfera della vita pubblica in Turchia, incluso il giudiziario, per cui insomma le conclusioni arrivano un po' in, in automatico. Ecco. Professor Guida? Eh, io mi aggiungerei anche un'altra cosa, sicuramente quello che dice Valeria è giustissimo, cioè c'è questa, eh, questa presenza in tutti gli ambiti ora, eh, della vita pubblica, insomma, anche l'università, il sistema giudiziario, dove c'è questa presenza molto ingombrante no? che eh, impedisce un po' l'autonomia da parte eh, di tutte. Eh, le formelle diciamo tutte l'apparato statale e della società civile anche eh, però eh, in realtà eh, appunto con il disgregarsi della, della, della, della, della, del, diciamo, della del consenso eh, intorno alla parti che diciamo è molto eh, veloce questo disgregamento in realtà anche la burocrazia si sta eh, la burocrazia e quindi anche il sistema giudiziario si stanno un po' eh, liberando e auto, eh, diventando più autonomi. Era molto interessante, due giorni fa, il leader dell'opposizione, Clostarolo, che eh, chiedeva alla burocrazia, a partire da oggi, dal 18, di, eh, di essere indipendenti, altrimenti saranno eh, tutti eh, responsabili quando il regime di Erdogan eh, finirà. Era molto interessante e questa disgregazione si inizia un po' a vedere. Quindi sarà interessante da seguire nelle prossime, <ride> nelle prossime settimane. Ecco, vedo un'altra domanda, forse eh, che viene da Rocco. Luizzi e eh, la, farei, la rivolgerei intanto all'ambasciatore Marsini, penso la veda anche lei sulla chat, ma gliela leggo. La Turchia sta esportando il proprio modello culturale in Africa, soft power. Pensate che ciò possa avere un seguito? Potrebbe divenire nel, nel prossimo futuro un elemento eh, egemonizzatore in grado di controllare le risorse di un numero importante di paesi africani? Ecco, una domanda. Anche l'altra che mi dice. Che era quella che poi volevo fare, Angelo eh, Cangero, magari, ed è, è quali le prospettive future di Erdogan, continuerà il potere? Che era un po' quella che concludeva anche la, il nostro incontro, la rivolgerei a tutti. Partiamo eh, quest'ultima con l'ambasciatore eh, Marsili, calcolando che abbiamo dieci minuti in tutto. Ambasciatore, il microfono è spento, no? Non la sentiamo. No, per quanto riguarda l'Africa, certamente la Turchia ha promosso una uh, politica uh, africana molto molto rilevante, ormai da circa uh, 12 anni, e l'ha portata avanti gradualmente. Prima uh, praticamente creando... Uh, un'ambasciata in quasi tutti i paesi africani, cosa che ben, ben pochi paesi hanno. Normalmente anche l'Italia tiene un'ambasciata che uh, vale poi per tre o quattro paesi. Poi facendovi arrivare la Turkish Airlines, che arriva, è una compagnia che arriva quasi dappertutto in Africa, partendo da Istanbul, e poi con viaggi, visite, proprio in questi giorni, in queste ore, il presidente Erdogan si trova in Africa, ci sarà un simposio turco-africano in dicembre. Quindi eh, c'è una politica africana molto forte. E, e questo quindi naturalmente significa che la Turchia è interessata a sviluppare un rapporto economico con il maggior numero possibile di paesi africani e politico con molti dei paesi africani che sono in qualche modo like-minded, quindi siano paesi tendenzialmente musulmani o prevalentemente musulmani, e Quindi io credo che per quanto riguarda il futuro ci saranno, eh, ci saranno delle eh, molte convergenze tra la Turchia e i paesi africani, di cui bisognerà tenere conto, anche se non, non credo che si arriverà a quelle forme di penetrazione che per esempio ha portato avanti la Cina. Ecco. E per il, eh, ambasciatore, per il futuro... Ambasciatore, il futuro eh, che dice Erdogan alle elezioni presidenziali 2023, così chiudiamo con questa domanda, un po' per tutti una previsione, eh, direi se possibile, siamo ancora però insomma... Mi no, che... questo io credo sia molto difficile riuscire ad anticipare la previsione di un risultato che è veramente, che è veramente in fieri. Eh, molto dipenderà siccome si in un certo giorno del 2023, se non vengono anticipate, si voterà sia per il presidente che per le elezioni legislative, dipende molto quale sarà il candidato dell'opposizione. Innanzitutto se vi sarà un solo candidato dell'opposizione, perché quello sarà una cosa importante. Probabilmente sì, l'opposizione sembra che si stia mettendo d'accordo sull'idea di... Uh, abolire nel caso in cui vinca la Repubblica Presidenziale, il sistema presidenziale, tornare alla Repubblica Parlamentare e a quel punto allora il candidato per la Presidenza Repubblica potrebbe essere l'attuale leader del CHP, Klic Darolo, e il candidato a primo ministro, che poi sarà la persona che veramente tiene il potere, come c'era una volta, diciamo prima della Repubblica Presidenziale, che dovrebbe essere la leader del, Dell'I Party, del partito di centrodestra, Meral Akşener, mettendo insieme queste due forze, se la parte kurda accetterà di sostenerle senza presentare i propri candidati, è possibile che ci sia una vittoria eh, dell'opposizione. Ma come diceva Valeria Zannotta, in questo momento le cose stanno tutte nelle mani di Erdogan, che non è molto disponibile a ah, lasciare grazie ambasciatore una battuta al professor grassi secondo lei questo futuro una sua, una sua opinione io sono ovviamente del tutto d'accordo con quello che ha detto l'ambasciatore marsili questo è lo scenario più presumibile posso aggiungere che che è altrettanto presumibile purtroppo che ci siano rinnovati momenti di, di tensione mi permetta di chiudere eh, eh, comunicando che eh, l'ambasciatore marsili è sottoscritto facciamo parte di un think tank il nodo di cordio che, che pubblica anche una rivista e che anche valeria giannotta frequentemente collaborato con, eh, con il nodo di Gordio e quindi faccio anche quasi un pubblico invito a Michelangelo Guida a entrare organicamente in, in rapporto con noi perché, eh, perché appunto ci può sempre dire cose molto utili e molto serie perché eh, seguiamo sempre molto attentamente le vicende della Turchia e, de, e di quell'area, quindi continueremo a seguirlo con attenzione e con trepidazione grazie grazie. Questo, grazie conosco bene il nodo di cordio vi seguo anche lì ho avuto modo di, di ascoltare convegni e io di, di, vabbè valeria giornotta eh, su questo mi sembra che hai eh, già detto diciamo ha già detto eh, diciamo la sua allora eh, a meno che non vuoi aggiungere qualcosa sul diciamo futuro eventuale di Erdogan al potere o quello che succederà con le presidenziali e si vuole aggiungere qualcosa su questo? No io penso che insomma ne vedremo mm. delle belle sarà un periodo super interessante è già iniziato un po' come ha detto Michelangelo e per cui avremo tanto da lavorare immagino che la squadra vincente non si cambia l'osservatorio Turchia è Insomma, il principale promotore del monitoraggio delle dinamiche, delle dinamiche turche e appunto a questo tavolo ci sono i maggiori esperti, e chissà mai che potremmo creare nuove sinergie. Insomma, in certo, futuro. le sinergie sono sempre interessanti. Professor Guida, lei è, è, è, ci ha presentato eh, il libro che comunque finisce eh, su Erdo e, la, eh, e la il suo partito, la eh, allora eh, la sua previsione, perché non so, la storia, lei ci ha fatto. La storia per farci capire il presente no eh, sì eh, <ride> ma in realtà come eh, Valeria e l'ambasciatore eh, sottolineavano non è molto facile fare una previsione eh, appunto come diceva l'ambasciatore molto dipende anche dal candidato eh, o dai candidati dell'opposizione eh, anche perché diciamo, i sondaggi danno la parte in, in forte perdita, ma non, questi voti non si spostano eh, verso i partiti di opposizione, ma in realtà si spostano verso la categoria degli indecisi, che eh, potrebbe appunto, scegliere di non votare o eh, di, appunto, poi di ritornare indietro in base al numero dei candidati. Eh, però eh, io no, no, non... Eh, non condivido le paure di, di un Erdogan che, che, lascia, che non voglia lasciare il, il potere, eh, perché diciamo, sarebbe una scelta eh, eh, profondamente eh, sbagliata e profondamente difficile, eh, perché comunque Erdogan eh, è rimasto al potere fino ad oggi perché ha un larghissimo eh, consenso. Senza questo consenso sarebbe impossibile eh, agire e secondo me la, eh, la diciamo probabilmente questo periodo si chiuderà così come è iniziato nel 2002 cioè che la la la la coalizione eh, prima delle elezioni del 2002 dove c'era anche il Partito Nazionalista che adesso è in coalizione con la Party eh, cerca di fare un colpo di mano, un colpo di teatro e questo colpo di teatro poi eh, è fallito completamente, tanto è vero che poi il partito è rimasto fuori dal Parlamento, e oggi probabilmente per salvarsi il partito nazionalista a un certo punto staccherà la spina, probabilmente prima del 2023 staccherà la spina a questo governo, che poi porterà probabilmente a una trasformazione, una nuova trasformazione, una elettante trasformazione della politica turca. Io direi che eh, ci fermiamo qui eh, proprio sulla trasformazione della politica turca in maniera che come ci diceva il professor Guida all'inizio eh, ci sarà anche un seguito del libro quindi che rimane un libro dinamico visto che abbiamo presentato il, il suo manuale Turkish Politics e ringrazio oh, tutti eh, i partecipanti a questo eh, evento online, eh, mh, grazie a, a tutti per eh, essere Stati qui siamo nei tempi, chiudiamo alle 18 e eh, avremo occasione probabilmente di rivederci per continuare a discutere della politica eh, turca visto che le elezioni, forse, come avete più o meno tutti quanti detto, saranno in anticipo. Allora, grazie e buona serata a tutti, a tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie. E complimenti a... a Michelangelo Pita, veramente grazie, grazie del farlo. suo lavoro. Eh, grazie, grazie, complimenti, complimenti, veramente forti. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Grazie molte.